avvocato Maria Capozza, avvocato rotale, esperta in diritto di famiglia e diritto canonico. Oggi vi voglio indicare quali sono le domande principali che vengono fatte in caso di consulenza legale preventiva eh, in tema di separazione eh, o di crisi della coppia. La prima domanda ehm, quasi in assoluto è a chi verrà assegnata la casa coniugale o comunque la casa in cui la coppia ha eh, vissuto per, per tanto o per poco tempo. Non Normalmente è oggetto di un accordo tra le parti, ma se, se vi è un disaccordo è importante sapere che normalmente la casa viene assegnata al coniuge che ha l'affidamento prevalente del figlio o dei figli. E in ogni caso, io consiglio sempre una consulenza legale preventiva proprio per stabilire in modo mh, pacifico, per quanto possa esserlo, eh, appunto a chi assegnare la casa, dove in realtà ci sono anche i ricordi, ma anche i beni mobili, eh, magari a cui eh, si tiene di più, e tutta una serie di, di cose. Chiaramente, il mobilio e tutto quello che c'è di prezioso e che si è acquistato durante gli anni di vita in comune, potrà essere oggetto di un separato accordo. Di, divisione di appunto eh, in cui si concede eh, il bene eh, ad uno o all'altro. Un'altra domanda è come posso avere l'affidamento dei figli. Forse eh, questa è una domanda mal posta perché in realtà la, la vera domanda che si dovrebbe fare è quale potrà essere il progetto educativo migliore per il figlio o per i figli perché il legislatore, la prassi eh, diciamo il consiglio migliore che posso darvi è proprio di concentrarvi su un progetto educativo che mh, possa essere condiviso in caso di disaccordo si potrà avviare una mediazione familiare o comunque eh, un percorso che volto a trovare un accordo sul progetto educativo. Nell'ambito di tale progetto l'affidamento del figlio che è condiviso, esclusivo, prevalente o altro eh, sarà chiaramente oggetto, di progetto, di, oggetto del progetto educativo. Eh, questo perché eh, l'obiettivo primario è proprio crea creare intorno al figlio o al figlio i figli in base alle loro peculiarità, alle loro esigenze, alle loro, eh, anche ai loro talenti, un progetto educativo ad hoc condiviso tra i genitori che dovranno assumersi la responsabilità genitoriale per sempre, chiaramente. Un'altra domanda è posso avere o addirittura posso non dare l'assegno di mantenimento al mio partner? Eh, l'assegno di mantenimento è un diritto, quindi questo ci tengo a precisarlo, è un diritto eh, del coniuge normalmente più debole. È chiaramente è un diritto dei figli e, e, e quindi va eh, valutato l'importo, la modalità ma anche la sua assenza in caso chiaramente nel caso in cui i due congi siano assolutamente indipendenti o i figli siano già grandi perché ricordiamo che la fase della separazione può essere eh, qualunque tempo diciamo e anche riguarda coppie che hanno figli maggiorenni che lavorano eccetera per cui più che eh, la, anche in questo caso la domanda vera è che tipo di assegno di mantenimento posso dar, fa, dare eh, ci sono le condizioni eh, qual è eh, il miglior modo di mh, dare questo segno di mantenimento e quindi anche in questo caso una consulenza preventiva può fare la differenza quindi io vi saluto vi do appuntamento al prossimo video e mh, niente.